nuovo video, io sono Doina, benvenuti su questo canale dove si parla di sostenibilità, di minimalismo un pochino e uh, del Canada ogni tanto, sì, ogni, ogni tanto, perché ho fatto, un troppo, ho fatto troppi video sul Canada gli ho dato troppa attenzione. <ride> non sto scherzando, scherzando, scherzando. Allora, oggi siamo qua per fare un altro anti-haul. Strano, io che boicotto cose. Stranissimo, allora eh, voglio parlare. Voglio fare questo eh, anti-haul perché ce l'ho da un sacco di tempo. Mh, dentro i miei, le mie notes, poco professionali. E vorrei sbarazzarmi un pochino di alcune idee che metto qua. Perché alle volte io metto delle idee qua, poi me ne vengono altri e decido di eh, fare tutt'altre cose. Ecco, perfetto. Allora, oggi faremo un anti-haul di prodotti di bellezza, ok? Quindi tutte quelle cose che rientrano nella categoria bellezza, vediamolo così. Però forse c'è qualcosa che non c'entra niente però vabbè vediamo un pochino dopo allora, primissima cosa che, di cui voglio parlare sono i glitter e la maica allora, i glitter sono letteralmente pezzi di plastica, quindi non sono biodegradabili, figuratevi se sono compostabili quindi ogni prodotto che contiene glitter o comunque tutte quelle bellissime cose che euforia ci ha fatto uscire fuori perché, oh mio dio, i glitter sotto gli occhi con le stelle pazzesco ecco no, no no va bene quindi in un prodotto di bellezza io per prima sono sono sono molto amante dei glitter mi piacciono tanto i colori che sbriluccicano tantissimo però eh, non uso i glitter sì. cioè ho eh, delle palette che hanno delle eh, che hanno dentro dei colori che sono sbrillocicosi ma non sono glitter ecco perché i glitter appunto non sono biodegradabili quindi quando voi vi struccate queste bellissime glitter vanno nelle acquette e i pesciolini se le mangiano quindi non è molto bello quindi sì per farvela breve non usate glitter o comunque informatevi tantissimo quando comprate una cosa se i glitter sono biodegradabili se sono biodegradabili ok <ride> invece la maica e anche questo è un minerale che viene usato per appunto per fare il sbrilucicoso praticamente Edward Cullen era un pezzo di Maika e eh, sto scherzando allora quindi la maica eh, viene appunto utilizzata tantissimo nelle palette ma viene utilizzata anche in cose tipo eh, smalti o anche in eh, rossetti però principalmente in palette proprio su per fare quei colori sbrillucci molto belli per i quali io vado molto molto pazza e non lo nascondo però eh, qual è il problema della maica? il problema della maica non è tanto come i glitter che sono pezzi di plastica e tutto quanto la maica viene estratta eh, sfruttando i minori quindi, purtroppo, non si può essere certi che l'estrazione della Mica sia avvenuta in maniera sostenibile o comunque etica. Quindi, per esempio, l'ASH fino a qualche anno fa, non mi ricordo quanti anni fa, usavano la maica nei loro prodotti poi hanno deciso di usare la maica sintetica, proprio perché non potevano assicurare eh, che eh, la, la provenienza della maica fosse effettivamente etica e che non fosse stata estratta da bambini. Io vi lascerò un video qua sotto, che è stato fatto proprio dalla Lush... Ehm dove si parla appunto di questi problemi della maica se non ne sapevate niente quindi mi raccomando quando comprate un prodotto che sia un highlighter, palette, rossetti principalmente sono i prodotti in polvere il problema perché sono usati più che altro lì fate molta attenzione a questo ingrediente che è maica se c'è scritto synthetic maica Top! Noi adoriamo questi brand che sono bravi perché comunque la maica non è impossibile da, um, da fare in modo sintetico, diciamo che uh, evitando questi prodotti o comunque anche chiedendo ai brand se effettivamente la loro estrazione di maica sia sostenibile o etica, uh, si può, diciamo, non dico che si deve boicottare questa cosa, però semplicemente stiamo parlando di bambini eh, che dovrebbero essere a scuola o comunque devono essere istruiti, dovrebbero avere una vita da bambini, vanno nelle miniere per estrarre la maica, per poi fare le palette eh, per quei brand super da ricconi che poi... Ah, vabbè, it the rich, insomma, mangiamo i ricchi, non si può dire più altro. Un'altra cosa sono le eh, eyelash, le fake eyelashes, ovvero le, eh, come si chiamano? le ciglia finte e le cifide. Adesso tutti mi commenteranno e dicono Ti ricordi come si dice ciglia finte? No, veramente vi giuro che il mio cervello Quando devo parlare italiano mi ricordo un cacchio Quindi le ciglia finte Le ciglia finte è un altro, un, altro, un altro argomento bellissimo Di cui eh, dobbiamo parlare dobbiamo parlare. Allora, le ciglia finte Oltre a essere appunto eh un prodotto inutile, nel senso che eh, tutti abbiamo le ciglia e ovviamente, eh, premessa, stiamo parlando comunque eh, di, cose, di persone che hanno ciglia che possono usare le loro bellissime ciglia senza dover effettivamente ricorrere a queste cose se c'è una persona che appunto eh, ha del disagio perché magari ha le ciglia molto corte o non c'ha le ciglia o qualsiasi cosa e le ciglia finte la fanno sentire la più bella dell'universo non posso metterci parola su quella cosa ma stiamo parlando di persone normalissime che hanno delle belle ciglia ma che semplicemente vogliono delle cose oh, più grandi e eh, vabbè eh, c'è ovviamente si può anche andare ad estetista a fare le ciglia finte, hanno un certo costo ovviamente il costo è più elevato però perché non amate le vostre ciglia? c'è una delle persone che hanno delle ciglia bellissime che vedo comunque mettersi le ciglia finte che e quindi queste cose sono pezzi di plastica che sono praticamente musa e getta ci sono quelli che puoi usare più volte carità di dio eh però mh, principalmente sono quasi in tutto un getta e sono fatte da plastica però aspettate un attimo aspettate un attimo secondo voi era tutto così facile che questa industria fosse così carina che sono solo pezzettini di plastica che tu metti sugli occhi o comunque cose sintetiche fibre sintetiche no eh, a quanto pare ci sono dei brand che dicono che le loro che che le loro eh, ciglia siano finte quando in realtà sono di animali veri, in particolare dei, oddio come si dice in italiano con l'animale? Misone? Visone? Visone? Uh, sì, credo sia si dica visone, quello che usano anche per le pellicce, ecco, è solitamente questi generi di brand lo specificano, solo che cosa è successo? Ultimamente è successo che hanno scoperto che Sephora, che dice che le sue ciglia... Ciao a tutti, questa è Doina che sta facendo editando il video e vorrei dire che ho sbagliato una cosa in questo discorso dove parlavo di Sephora. Ovvero, um, ciò che intendevo dire, non so, non so dove stavo pensando quando stavo parlando onestamente, ma ciò che volevo dire è non che uh, queste aziende che vendono le ciglia finte dicano che queste siano fatte uh, di fibre sintetiche, in realtà sono fatte di visone, proprio specificano che sono fatte di visone, um, però o per carità, forse magari ci sono anche brand che non lo specificano, in realtà sono fatte di visone, e io il discorso di Sephora l'ho messo in mezzo del fatto che loro vendano questi prodotti ehm um, e al alcune volte su alcune descrizioni di queste eh, ciglia finte c'è scritto cruelty free che non, non lo è neanche per niente quindi scusate la confusione che ho fatto in questo discorso, ero abbastanza incacchiata anche se non si capiva ero molto molto incacchiata e, e niente spero si sia capito del fatto che state molto attenti, se comprate ciglia finte per favore state molto attenti, ci sono tantissimi influencer che hanno sponsorizzato l'anno scorso soprati, soprattutto Lily Eyelashes e Velour Eyelashes eh, e ne hanno parlato tantissimo e dicono sempre, le ciglia di Visione sono fichissime. cioè nel senso, i visoni vengono ammazzati per fare le ciglia finte Non è tipo tagliare i capelli e fare ciglia finte Cioè, sono veramente ammazzati C'è tutta un'industria dietro di visoni di che lasciamo stare um, Quindi niente, scusate questa, questa interruzione Però sto editando il video e mi, mi accorgo di aver detto Una boiata Ciglia finte, proprio il brand Sephora Che le sue ciglia finte sono 100% fibre sintetiche non lo sono! Ah! Vi lascerò un articolo qua sotto perché sono degli stronzi che non meritano diritti. Cosa è l'acetone? Allora, io per esempio eh, sono una natural, sono un sacco di... Eh, da quando sono passata al zero waste che... Diciamo, per un periodo mi ero comprata la macchinetta per fare le unghie semi permanente, poi l'ho venduta dopo due settimane, molto probabilmente, perché eh, era una rottura di palle, onestamente farsi le unghie da sola, e poi tutti quei prodotti che io dovevo comprare per fare soprattutto gli smalti, cioè gli smalti principalmente, erano tutti testati sull'animale e puzzavano da morì. Quindi ho detto, ma perché io mi devo rompere le palle facendo queste cose, quando posso smetterla semplicemente di usare gli smalti? Sì, quindi ho smesso di usare gli smalti, ho avuto degli smalti naturali che erano molto bellini, però, eh, cioè, erano belli, non ho molto da dire, eh, duravano anche abbastanza, però onestamente eh, era sempre, che anche là, ritornavamo sul discorso, era una rottura di palle, farsi le unghie perché si spezz... no, non si spezzavano, ma si scherzavano. Si, ro si rovinava il colore Io ogni settimana a farmi le unghie non ne ho voglia So che il semi permanente è molto comodo Perché ci abbiamo le mani curate Però questa Quest'idea che le mani con lo smalto sono le uniche mani curate deve, cioè deve finire, deve finire. anche le mani senza smalto possono essere molto pelle. Io ovviamente ho le unghie che mi crescono molto in fretta, quindi perché devo coprirle con dello smalto quando si può vedere che ho, ho delle bellissime unghie? No, no, sì. Quindi io ho smesso di usare lo smalto, ho solo uno smalto, che è quello trasparente, che ogni tanto lo metto per lucidificare un po' la mia vita, eh, però per il resto sì. Quindi... Quindi esistono gli, smalti, gli acetoni di soia per, che funzionano ovviamente con gli smalti normali, quindi se avete il gel se avete il semi permanente ovviamente non funzionerà perché non ha lo stesso effetto, però appunto gli acetoni di soia sono naturali, non puzzano e sono top! Io ovviamente l'acetone di soia non ce l'ho, però ne ho sentito parlare, ho visto tantissime persone che lo usano, so per il semplice motivo che io ho ancora un acetone eh, normale, nel senso che ce l'avevo quando ho smesso di eh, mettere lo smalto, giustamente non ho più usato l'acetone, perché? Per cosa uso l'acetone? Cioè, eh, quindi ce l'ho ancora, quindi adesso diciamo che lo uso quando mi devo rimuovere il, la smalto trasparente, sì, eh, e ovviamente ho anche delle... Dei, dei, dei, dei dischetti struccanti che non uso più eh, che uso appunto per togliere lo smalto quindi questa è tutta la mia routine eh, delle, delle unghie bellissime poi ogni tanto io comunque vado dall'estetista non sto a dire che oh mio dio ho un boicotto io vado dall'estetista per farmi le pulire più che altro perché a me mangio le pellicine eh, e anche la pedicure farla ogni tanto perché ehm non sono brava con queste cose però diciamo che è una cosa che più che altro vado in estate per la pedicure e anche per la manicure ogni tanto così quando mi gira perché ho voglia di una piccola coccolina prossima cosa sono le mie cose preferite ovviamente mi si è spenta la fotocamera, quindi ho dovuto interrompere il video così che stava venendo con un mood supremo. Allora, prima di tutto forse la luce è un pochino diversa perché ho messo la tenda, ho cambiato le tende in questa stanza, quindi sono un pochino, un pochino scure, uh, però credo che mi vediate lo stesso perché tanto sono sempre pallida come un fantasmino, quindi tutto a posto. Allora, prossima cosa della quale volevo parlare... La mia fave, ovvero le magliette fast fashion con tanti di questi slogan super fasulli che neanche loro seguono, ovvero We should all be feminist, feminismo is the way, feminism, love is female. Tu mi dà fastidio per un motivo soltanto. Sono multinazionali fast fashion che sfruttano bambini e anche tantissime tantissime donne che poi ci spropinano questi slogan da femminismo che non ha niente, niente, niente, assolutamente niente di femminista. Uh, quindi sì, sì, sì, queste queste sono le mie cose, cioè sono le cose che mi mandano più fuori di me, più fuori di melone. Uh, a un certo punto HM aveva una maglietta che c'era scritto tipo Save the Planet Salvalo tu, stronzo! la prossima cosa è lo spray fissante <ride> lo spray fissante è un prodotto inutile inutile eh, io l'ho provato, quindi parlo anche da persone che l'hanno provato, non da solo, da persone che dicono, oh mio dio, inutile, boicot, boicot no, no, io ho provato lo spray fissante ho provato anche uno molto molto buono eh, boh. cioè, nel senso il mio trucco durava allo stesso modo, anche in estate comunque, eh, per quanto tu possa eh, riempirti di, di spray fissante, comunque eh, cioè, fa caldo raga, lo spray fissante non, non aiuterà, non farà miracoli, quindi trovo che sia veramente uno spreco supremo, ma proprio supremo, ma proprio supremo, supremo al, al massimo del supremo, eh, e quindi è una cosa che io non possiedo più, l'ho posseduta per un po', l'ho finita a malavoglia, ma l'ho finita, e poi fine. Allora, la prossima cosa sono le salvitine struccanti. Le salvitine struccanti sono orribili. Sono orribili sia perché non sono biodegradabili, non sono compostabili, quelle vanno direttamente nella spazzatura non sono, non sono niente. Quindi spazzatura, spazzatura, eh, ma oltretutto vengono sempre questo pacco di plastica e queste cose: i salvitine struccanti, in realtà non fanno così bene perché la maggior parte di quelle salvitine struccanti contengono alcol eh, e non fa così bene metterla sul viso però a parte tutto ciò eh, come se non bastassero tutti quei dischetti di cotone che vengono buttati giornalmente chissà quanti, non voglio neanche saperlo in realtà lo so purtroppo e voglio dimenticare di aver letto un numero tale um, sono inutili perché eh, tanta gente magari li usa ah io li uso per disinfettarmi le mani ma comprare un disinfettante, comprate la mochina magari non è il miglior periodo per parlare di mochina però eh, le salviettine struccanti sono veramente inutili, cioè o ti strucchi con tutte le cose struccanti, ma no, non serve, cioè non sono tipo, ah oh, ma in viaggio sono utili, eccetera eccetera, Noi in realtà non fanno così bene al viso, quindi per favore eh, usate delle cose migliori, e soprattutto usate delle cose riutilizzabili, che è la cosa migliore che possa esistere, anche sul livello delle, eh, delle salviettine struccanti, sempre lo stesso tessuto, sempre, sempre schifo, sono le, maglie, sono le maschere in in stoffa, in stoffa, eh, forse ne ho già parlato di queste, ma mi andava di rimetterle di nuovo per farvi capire quanto sono uno spreco supremo. Perché, oltre a venire appunto in un sacchettino di plastica, sono un e getta inutile. Perché quella maschera la usate 10 minuti, letteralmente 10 minuti sul vostro viso, poi finisce nella. Spazzatura. Eh, esistono comunque delle maschere in cotone cioè in cotone e maschere eh, in tessuto che sono compostabili però ovviamente costano tanto quindi onestamente il mio più, eh, più sincero augurio è eh, compratevi una maschera che effettivamente faccia qualcosa perché quelle maschere eh, in tessuto non fanno niente cioè fanno niente, diciamoci la verità la prossima cosa che volevano mettere in questa lista sono i rasoi usa e getta si, sì, detestiamo i rasoi usa e getta allora come eh, ci Devo precisare che se non vi depilate eh, avete tutta la mia stima. Continuate così e va bene così. Nessuno vi deve dire cosa fare col vostro corpo, eh, però se vi depilate, per favore cercate di. Eh avere un'alternativa più, eh, più sostenibile, perché comunque i rasoi usa e getta, uno costano tantissimo, due non si possono riciclare granché, eh, tre costano tantissimo, quattro c'è l'iva, eh, cinque costano tantissimo, eh, sei esistono i rasoi eh, riutilizzabili, che sono i safety razor, che sono quelli in metallo dove voi cambiate solo la lametta, la lametta essendo in metallo si può riciclare... Mm per le mie orecchie um, e oltretutto eh, per eh, i maschietti, per gli uomini e tutto quanto eh, ci sono i rasoi elettrici quindi per farvi la barba se per caso avete veramente bisogno del eh, rasoio, ma ovviamente anche il rasoio il safety razor può essere usato sul viso senza problemi, eh, quindi sì, ci tenevo a mettere il rasoio qua perché eh, c'è ancora troppa gente che compra il rasoio usa e getta, ma perché vi fate del male? Perché spendete tutti quei soldi per delle cose che c'è l'alternativa l'alternativa che vi durerà per sempre. Io ho finito di eh, essere così cattiva in questo video, <ride> scusatemi, e noi ci vediamo la prossima volta, fatemi sapere se, anche, se avete qualche altra cosa da mettere in questa lista, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!